Sì, grazie Presidente, faccio una, un brevissimo intervento eh, su tutti gli emendamenti e tra l'altro volevo mh, anche comunicare il ritiro dell'emendamento numero mh, 6 e del numero 4. Quindi appunto restano presentati per quanto riguarda il nostro, il nostro gruppo l'emendamento 1, 2, 3, il 5 e il 7. Appunto, faccio un brevissimo intervento un pochino su tutti gli emendamenti e in alcuni casi sono dei meri eh, aggiustamenti tecnici, delle correzioni di alcuni refusi e poi andiamo anche a specificare maggiormente un punto importante di questo eh, piano eh, per la mobilità elettrica. Andiamo infatti a, a mutuare alcune esperienze molto positive eh, di alcune capitali europee dove è stata creata una piattaforma all'interno della quale i cittadini che dimostrino il possesso o, o un, uh, un potenziale acquisto di un mezzo elettrico possono inserire la richiesta su questa piattaforma di installazione di una colonnina chiaramente nei pressi uh, della loro abitazione piuttosto che del loro luogo di, di interesse. E quindi ecco andiamo a specificare meglio questo aspetto che era già presente nel regolamento e con l'occasione voglio appunto comunicare all'Aula e ai cittadini eh, che ci stanno seguendo quest'altro aspetto molto innovativo del nostro regolamento, cioè verrà creata eh, a partire da quest'estate una piattaforma dove tutti i possessori di mobili elettriche potranno richiedere l'installazione di una colonnina ad esempio eh, vicino alla propria abitazione e eh, i, i soggetti che poi andranno ad installare le colonnine dovranno eh, tener conto di, prioritariamente di queste, di queste richieste, quindi una, un modo per facilitare l'incontro tra domanda e offerta e ovviamente per pianificare meglio e distribuire meglio gli impianti all'interno della nostra città. Grazie.